Tanto salutiamo e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito Marcello De Vito Presidente dell'Assemblea Capitolina Presidente dell'Assemblea del Comune di Roma ben trovato Presidente De Vito Buonasera a lei buonasera, buonasera. a tutti i romani Allora, grazie, grazie no, pre Prego, prego Presidente uh, L'amministrazione <ride> è stata assolutamente compatta e ha fatto vedere insomma cos'è cos un'amministrazione eh, una città governata dal Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto al proponente di adeguare il progetto a, che er a quelle che erano le nostre volontà. e eh, Siamo stati duri e determinati sotto questo profilo, eh, ottenendo veramente un grandissimo uh, miglioramento del progetto, peraltro eh, in una fase eh, assolutamente avanzata, perché come lei ha detto questa delibera eh, scelerata non era una delibera nostra, era una delibera che prevedeva un milione di di metri cubi di cemento versati in quell'area con tre torri, siamo riusciti a migliorarla comunque garantendo la mobilità necessaria per, per una struttura come lo stadio, abbiamo tolto le tretture, abbiamo tolto il 60% della, della cubatura, peraltro realizzando andremo a realizzare, il proponente realizzerà dei, degli edifici assolutamente ecosostenibili, eh, categoria A4, un mm. certificato eh, LEED Gold, quindi veramente è stato un risultato straordinario. chiaramente. Eh, Stiamo, stiamo leggendo le dichiarazioni di questi giorni, dove si vuole in tutti i modi contestare, contestare questa ecco, cosa. Ecco, lei, lei mi ha ovviamente. Ehm, siamo partiti con lo stadio, poi faremo una panoramica più ampia, però ovviamente lei eh, fa riferimento soprattutto a quello che ha detto Ignazio Marino nel programma Faccia a Faccia sulla 7. Marino dice che la Raggi ha cancellato tutte le opere di interesse pubblico da noi ottenute, più di 250 milioni di euro per trasporti e un parco grande come mm -hmm. Villa Borghese ha fatto un favore ai costruttori. Eh, può rispondere a questa eh, accusa eh, molto grave? Eh, è abbastanza, abbastanza facile rispondere. Io mi chiedo come si possa fare un favore ai costruttori se siamo andati a ridurre la cubatura che dovranno realizzare in quell'area da un milione di metri cubi a circa 400 mila metri cubi. Ma verranno eh, sacrificate, le opere, verranno sacrificate eh. le, op le opere pubbliche? Non verranno sacrificate le opere pubbliche. Si farà comunque il raddoppio della, della via del mare, peraltro dal raccordo anulare allungandola fino al nodo uh, Marconi, e, um, il ponte eh, eh, ciclopedonale verrà comunque realizzato e eh, il, il ponte dei congressi supererà comunque al al ponte che non verrà realizzato di raccordo con la Roma con la Roma Fiumicino. Quindi peraltro le opere pubbliche a cui faceva riferimento l'ex sindaco Marino del valore di 250 milioni sono state anche nettamente sovrastimate, con la mm. conseguenza che è stata concessa in compensazione, diciamo così, eh, o come corrispettivo una cubatura ben maggiore a quella che doveva essere eh, concessa quindi veramente siamo riusciti a mettere mano a questa che era una delibera scelerata facendo vedere che lo stadio si poteva come si può realizzare anche realizzando una cubatura in compensazione nettamente inferiore Inferior. È stato veramente un grande successo, eh, una modifica di una delibera appunto, che ci siamo trovati, che non condividevamo, infatti il 22 dicembre 2014 sulla base di queste motivazioni votammo compattamente contrari, così come siamo stati compatti e, e determinati in questa trattativa eh, in cui eravamo anche disposti veramente a, eh, a, ad arrivare a diciamo, una soluzione di eh, estreme, diciamo comunque eravamo fermi anche sul tempo. Eh, c'è stato un momento, no, presidente, c'è stato un momento in eh, cui sembrava le vostre posizioni e quelle della società sembravano inconciliabili. Sono stati due giorni eh, eh, sì. la compattezza del movimento, quindi siamo stati risoluti e eh, determinati e compatti su questo punto, nel senso che sì. Va benissimo lo stadio della Roma, però secondo quella che è la nostra visione di città e siamo molto certo. contenti mm. di essere riusciti a imporla mm. e anche comunque contenti del, del fatto che la società si sia dichiarata soddisfatta di questa eh, di soluzione. Questo, di questo progetto, Presidente, mi ci, mi regala, ci regala un aneddoto. Chi ha chiamato per primo? Chi ha sbloccato la situazione in quei due giorni in cui voi eravate, diciamo, con le spalle rivolte l'uno contro l'altro, insomma, prendevate due direzioni. Chi è che ha fatto la prima mossa? Come quando si fa pace tra fidanzati, Presidente? No, no, no, ma diciamo c'è stato questo tavolo tecnico oh, tra, tra l'amministrazione, i soggetti incaricati dall'amministrazione, mm. eh, la stessa sindaca e, e, e la società. Eh, chiaramente tutti i consiglieri erano interessati alla vicenda e avevamo definito questa linea quindi eh, che, o, si, o che accettavano questa... quella linea oppure non si faceva nulla. Questa era siete andati così al vertice, diciamo assolutamente sì, assolutamente e, sì. E è, è stato veloce? Senti. È stata veloce la, la cosa. Cioè, hanno subito accettato quelli della società della Roma. Beh, diciamo, ci sono state alcune, alcune giornate insomma di, di confronto. Ci sono mm. state alcune giornate di confronto. Poi conclusesi venerdì e quindi, eh, sulla base di questo accordo, che chiaramente. Ora diciamo, possiamo dire che il Comune di Roma ha fatto, eh, ha fatto il suo, ora ci auguriamo che la Regione Lazio... Insomma, eh, che deve fare la Regione Lazio? C'è diciamo la, una conferenza dei servizi, mm. eh, la guida da conclusiva è prevista per il 3 marzo, è probabile eh, che il proponente richieda eh, una, una proroga di questa conferenza dei, dei servizi, noi ci auguriamo, avendo fatto il nostro... Uh, che la regione insomma, non, non ostacoli, eh, diciamo per mere ragioni di carattere, mm. di carattere politico, non ostacoli l'iter di questo stadio. Diversamente, se non lo facesse, Zingaretti, che succede? Eh, part... Beh, Zingaretti e il Partito Democratico si assumeranno la responsabilità. Eh, di questa scelta e quindi di non dar corpo okay. a, a questo, 3 marzo a questo ci progetto. Siamo, eh? 3 marzo ci siamo, marzo, quindi devono diciamo, decidere. Chiaramente mm. il proponente può richiedere una proroga, una proroga. De dei termini della, della conferenza dei servizi. Certo, certo. Ci auguriamo che su questo non si giochi una battaglia politica. Per mesi abbiamo ascoltato Zingaretti che diceva attendiamo atti mm. concreti da parte dell'amministrazione mm. e l'amministrazione e il proponente sono arrivati eh, a, a definire un accordo con... Eh, reciproca soddisfazione, eh, noi eh, ci auguriamo che la regione sancisca certo. tutto ciò eh, diversamente si farà carico delle, delle sue responsabilità. Certo, certo, la società è contenta, ovviamente, i tifosi, anche. Parnasi è soddisfatto, gli va bene come cubatura. Io questo, io questo lo no, <ride> <non> so, dovreste. Va bene, lo chiediamo a lui, vatiamo all'interesse pubblico. <ride> no, e no, certo. L'interesse pubblico era rivedere Ma quella delibera e non colare un, un milione di metri eh, cubi di cemento su, certo. su quest'area e tre torri. Di questo eh, ci dichiariamo veramente soddisfatti, quindi per quel che ci riguarda la soddisfazione... Okay. Cioè, quindi, oh, abbiamo sentito sì. anche le dichiarazioni di Dotito. Ecco, ma Lotito uh, eh, gli, che rispondete, presidente, ve eh, eh. lo consente in maniera fassiniana o fastinesca se ci presenterà un, proge ci presenti un progetto e faremo le nostre eh sì. faremo le nostre no, valutazioni. Infatti, al momento eh sì. un progetto non è stato presentato, questo lo abbiamo ricevuto e l'abbiamo rivisto in maniera che ci soddisfa moltissimo. No, infatti devo dire che la, la richiesta di, di Lotito era un po' particolare nel senso che lui richiedeva proprio lo stadio a voi da quello che ho capito non, non ne detto eh, adesso bisogna fare lo stadio alla Lazio eh, eh, Sì, eh, la legge sugli stadi appunto prevede che il eh, proponente presenti eh. un progetto noi lo attendiamo okay. quando arriverà lo valuteremo eh beh, è con lo questo. stesso interesse e con la stessa considerazione come com giusto che sia bene bene bene questo è importante Lotito ma penso che lo sappia ovviamente però doveva rispondere ovviamente dove a gestire questa situazione, è chiaro, no? anche a livello di comunicazione. Presidente, usciamo dallo stadio e parliamo di Roma, perché altrimenti poi i romani dicono pure qua sembra che l'unico problema è lo stadio no? e sì, voi sì. ovviamente volete dare una risposta anche a tutti gli altri problemi che è la città. Allora partiamo dall'origine, Presidente, la possiamo definire una falsa partenza, quella della giunta Raggi? O come la definirebbe lei qualcosa da mettere in conto perché comunque è la complessità no, della non situazione una, ah. non direi una falsa partenza chiaramente abbiamo ereditato una città con dei mm. problemi eh, delle complessità rilevanti eh, con un debito di bilancio enorme con 13 miliardi di debito con delle società partecipate eh, non sono state ben gestite dalla, dalla politica, anzi ci fa anche piacere aver letto la dichiarazione di oggi del ministro Pato, ma pare che se ne sia accorto dopo vent'anni che eh, il PD le ha mal governate, eh, con una gestione mh, non efficiente, non economica del patrimonio immobiliare. Eh, chiaramente abbiamo ereditato questo, quindi abbiamo dovuto mettere mano, stiamo mettendo mano piano piano un po' a tutti i dossier. Efficientando la, la gestione delle società partecipate, abbiamo approvato un bilancio per la prima volta in dieci anni entro il primo mese dell'anno in corso e questo ci ha consentito e ci consentirà di fare una corretta, sana, razionale e programmata previsione della spesa. È chiaro che non si può risolvere la situazione di ATAC in, in sei mesi, non si può risolvere la situazione che ha un miliardo e sei di esposizione sì. finanziaria. Idem, idem di AMA. Eh, e così via tutti gli altri problemi del, del Comune di Roma però insomma ci stiamo mettendo mano uh... Le partecipate, le, le partecipate il grosso del lavoro, da quello capisco dalle sue parole, Presidente. Sicuramente è, è, uno dei, è uno dei settori nevralgici, come può essere quello del patrimonio immobiliare, del resto è uno dei rilievi che l'Oref aveva fatto. No, con, è chiaro. Con, ma ci, bilancio, riuscite, ci, è riuscite, chiaro che... ci, ci riuscite a entrare bene, Presidente, nelle partecipazioni. Mi spiego. Mm, anche voi che ovviamente comandate no? tra virgolette però mm, come dire, è semplice entrare nei partecipare, riorganizzarle rimettere a posto o ci sono come dire, delle, degli Guardi, ostacoli ehm, che, che non prevedevate. Non è facile, non è facile. mettere mano a anni e anni di, di mala politica, di gestione mm. di, di, di privilegi e, e via discorrendo. Però è un lavoro che, che stiamo portando avanti seriamente con i nostri assessori, con l'assessore Mazzillo, con l'assessore Colombanna, con l'assessore Meleo, con l'assessore la, Montanari che insomma è entrata da poco e sta lavorando, sta lavorando molto bene. Ripeto, è un, se Atac ha un miliardo e sei di esposizione finanziaria, ama 800, 800 milioni, non è un lavoro che, che darà risultati dall'oggi dall al domani, sicuramente ci vogliono degli anni. Ma alla fine i risultati in termini di miglioramento dei servizi ai cittadini, io sono convinto che si stia già vedendo, eh, arriveranno probabilmente alla politica da fastidio proprio questo. Perché per, quest per, tanti, per 20 anni queste società sono state gestite così, come bacino di voti, come feudo elettorale, come regno di, privi, di privilegi, nomine, cariche e poltrone, e' probabilmente una forza politica che entra prepotentemente e, e va a, a sovvertire questo sistema eh, di gestione dà fastidio, fatto sta che anche oggi il ministro Pado non se ne accorge dopo vent'anni che queste società sono state mal governate dal PD. Siamo con Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma, uno degli esponenti più importanti a livello romano ma anche nazionale del Movimento 5 Stelle. Ancora pochi minuti, poi lo lasciamo al suo lavoro. Un'altra domanda? Eh sì, lei, consigliere De Vito ci sta dicendo che effettivamente i cittadini se ne accorgeranno di questo lavoro che, che viene fatto e che verrà fatto, però poi ci sono delle, delle emergenze e, e su cui insomma, effettivamente il Comune sembra in una paralisi. Un letto che un ciclista è stato ricoverato in ospedale perché in piano centro è finito con, una, con la bicicletta dentro una voragine che era stata coperta con una lastra d'acciaio perché non ci sono i soldi per riparare le buche. È così? Non si può intervenire per rimediare neanche nell'emergenza in questo momento o è un caso sporadico? Eh, guardi eh, purtroppo questo è vero nel senso che sui bilanci eh, degli anni precedenti per la manutenzione stradale c'erano circa 20-25 milioni quando per fare una manutenzione straordinaria di tutte le strade del Comune di Roma servirebbero 250 milioni di euro eh, però sul bilancio di quest'anno oh, facendo risparmi tagliando gli sprechi che è una cosa che stiamo avviando un po' in tutti i settori siamo riusciti a mettere 10 milioni di euro in più eh, è chiaro che purtroppo oh, l'emergenza non aiuta questo perché quando si è in una, in una situazione di emergenza bisogna fare eh, gli affidamenti eh, di corsa bisogna fare eh, gli affidamenti d'urgenza e su questo eh, come l'esperienza della precedente consigliatura ci ha insegnato, eh, Mafia Capitale eh, ci ha accampato. Eh, noi stiamo cercando di evitare proprio questo, quindi di non fare affidamenti diretti, di non fare affidamenti d'urgenza, però anche questo, come le dicevo prima, presuppone eh, del tempo, perché per fare eh, una gara e per farla bene eh, servono almeno 6-7 oh, mesi. Eh, quindi abbiamo messo questi soldi in più, chiaramente serve il, tempo per, serve il tempo per fare le gare, quindi per utilizzare bene i soldi e, e per non, non avviare quei meccanismi mm. su cui eh, il malgoverno di questa città ha, ha, accampato, ha accampato per anni. Cioè lei dice che non è solo il problema di trovare le risorse e bisogna fare attenzione quando le si impiega perché potrebbero finire in qualche eh, dobbiamo trovare le risorse mm. e, ed attuare le corrette eh, procedure amministrative, quindi il codice degli appalti, come giusto che sia, però oh. anche fare, ripeto, anche fare una gara comporta proprio in base a quella che è la nostra normativa vigente dei, dei tempi minimi e eh, eh, necessari e eh, non violabili, ecco, diciamo così. Eh, le buche potrebbero essere come dire, il simbolo più visibile della rinascita di Roma targata Movimento 5 Stelle. Ne siete consapevoli, sì, immagino. Una no? la manutenzione stradale, ah. il nostro patrimonio, uh, migliorare la mobilità e il sistema di sì. raccolta dei rifiuti sono dei temi fondamentali. Eh. E che rappresenterebbero già una, certo. un importante passo avanti. Siamo chiaramente consci di questo, certo. i nostri assessori stanno lavorando in tal senso. Secondo lei, qua, lei che a Roma ci vive ed è romano, ma secondo lei quando sarà... Percepibile proprio a occhio nudo un inizio di, di cambiamento secondo lei senza che fare previsioni voglia, proprio secche ci voglia almeno una, una metà della, della consigliatura una metà della, della consigliatura quindi due anni e mezzo per vedere, mezzo, per vedere Roma, per Roma diversi per vedere una, un apprezzabile risultato e per vedere che, che le cose stanno cambiando non è facile eh, modificare eh, le abitudini eh, eh, di usi e una, una modalità de, di, di gestione dell'amministrazione così consolidata eh, ne, certo. negli anni. è facile far ripartire una macchina complessa mm. come il Comune di Roma, che è una macchina con 23.000 dipendenti, senza contare circa 30.000 delle, delle partecipate. Mm. È un lavoro che, che abbiamo avviato, in questo momento la squadra è è una squadra che funziona per cui insomma i risultati si vedranno. meglio rispetto a prima diciamo presidente questo S sicuramente sic sicuramente meglio, meglio la squadra da non, non è mai facile no eh, no però, vabbè insomma, certo. ora eh, eh, direi che il lavoro mi sentite vicini i dipendenti hanno capito che si deve diciamo cambiare molto, registro molto molto questo fa molto piacere perché eh, spesso ci incoraggiano ci dicono di non mollare che sono, che sono dalla nostra parte che vedono e apprezzano il lavoro che stiamo portando avanti di efficientamento della macchina del, del Comune di Roma eh, questo sforzo per riportare la legalità nelle procedure amministrative quindi eh, sì, li sentiamo personalmente almeno molto vicini e ripeto, ci incoraggiano tantissimo. Noi saremo qui a raccontare e ovviamente a vigilare su quello che verrà fatto per Roma, intanto la ringraziamo per questa panoramica, grazie a Marcello De Vito, grazie al Presidente dell'Assemblea di Roma Capitale e buon lavoro, la lascio al suo lavoro perché insomma, bisogna ovviamente cominciare per, per queste scadenze che è molto importanti. Grazie De Vito, grazie, grazie Presidente, grazie, buonasera a tutti buonasera, buonasera. Anche a lei, buonasera anche a lei e grazie per averci concesso questa intervista.